Zombie apocalipse. Buongiorno ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video che riccio barra vlog, come state? Allora, questo è il mio chericcio vlog per eh, parlare un po' con voi. Dunque, mh, se vedete il è stato un po' andato via, Vabbè, eh, questo qua è della Make Up Revolution, questo qua. Che mi sta strapiacendo. Ah, TS! Se eh, vedete il video più illuminato è perché ho trovato un cavalletto da mettere attaccato alla ring light per vedersi più col telefono incastrato, al selfie la ring light per vedersi appunto, appunto il video un po' di più. Comunque, questo è il mio rossettino, come potete ben vedere, eh, si vede un po' eh, come dire troppo illuminato. Spero ma. Comunque questo è il rossetto, questo qua è il rossettino e mi sta piacendo, è in adore, perché è in adore e mi piace molto. Poi cos'altro lo dirvi di bello? Che ehm, ieri, ieri notte ho dormito bene ore, ho fatto doppia camomille perché non riuscito a dormire, e sono stata benissimo, quindi ringrazio ringraziare il cielo finalmente che sto riuscendo a dormire di papa, yeah, e vai. A parte che vabbè, ho letto sconcio che non ne potevo più, eh, stamattina come potete ben vedere l'ho rifatto perché era tutto messo a capovolto, le lenzuole, le coperte tutto. L'ho dovuto rifare perché era un casino come era messo, quindi hm, vabbè, no comment. Ho dormito bene da una parte, ma dall'altra ho dormito scomodo perché ho fatto il letto tutto sfatto in una maniera che sembrava che ci avevano dormito i porci. però vabbè, vabbè, non si può dire mai così. E quindi no. Che ehm... dire di bello. Um... Nulla. Praticamente, eh... ieri sera mi sono addormentata, addormentata leggendo un libro di William Shakespeare. Allora, mi levo gli occhiali perché altrimenti si vede tutta la mia umbrella della ring light e non è per il caso. Sì, lo so, mi vedete con le occhiaie, ma ragazzi, ho le occhiaie, o um, il correttore che oggi ho, ho voluto far respirare un po' di più la mia pelle perché, per carità di Dio, eh, non è messa male, ma me la sento un po' sensibile comunque niente allora oggi niente trucco la lascio respirare è buona lì allora un libro di William Shakespeare è questo qua e l'altro è della John Castello che lo leggo ogni tanto ma non sempre ecco, me, me l'ha prestato mia zia comunque vabbè William Shakespeare Romeo e Giulietta, Amleto Otello questo qua questo vedete ragazzi questo qua questo. Questo non è male, ma eh, non è neanche bene perché, in che senso, voi direte? Nel senso che non ci sto capendo neanche e poi eh, non mi dice quasi niente, ripete sempre le stesse frasi in certi punti e eh, vabbè, no comment, non so neanche io cosa dire. Lasciamo perdere, che è meglio, ma... no, lasciamo perdere, no, però quante pagine sono non lo so quindi, vabbè, vabbè, vabbè se sentite rumore sottofondo musicale e la televisione io non ci posso fare niente quindi perdonatemi se posso mettere la musica altrimenti lo lascio libero con me questo video ma vorrei mettere della musica perché altrimenti non ha senso questo video quindi metterò della musica sperando che si che si che si senta bene e metterò anche l'audio sincrono con, con quello che io sto dicendo appunto l'audio sarebbe sì vabbè ci siamo capiti il potere dell'editing farà tutto con kai master perché io registrò col telefono e monto tutto con kai master e nulla ragazze ehm... Che dirvi, sto provando quella crema della, Lord, della Robert che mi avete visto ed è questa qua, aspetta un secondo, registrando, sì, ok, allora, questa è della eh, acqua di Rose alle... acqua di Rose, sì, Robert, qua c'è scritto ma non mi pare, o oh, sì, boh vabbè comunque, acqua di Rose, questa qua, questa scatola qui, l'avete vista ieri se non è vero, sì, e vi ho fatto anche il video, appunto, che avete visto il video della recensione delle, della mia skincare serale. È stata breve, ma penso che ho visto che mi è piaciuta, mi è piaciuta mh, discretamente, diciamo. Però mi è piaciuta, è stato un buon, dico, non dico un successo ma un buon successo, appunto. Mi è piaciuta tanto. E quando dico buon successo mi rimettevo anche uno, cioè Diego adesso non ora. vabbè <ride> quando parlo di lui mi si lucidano gli occhi non lo so perché forse perché non lo so neanche io non voglio dire che mi piace piace quasi Quindi, metto un paletto non mi cercate perché se mi dite ma sei innamorata di lui no però mi piace per la verità non è brutto eh, come uomo Diego sia quando adolescente che adesso è un buonazzo diciamo, avete. fan dei sonora, non mi dite nulla, non mi linciate, ma anche voi lo siete quindi non mi dite che non vi piace anche a voi vabbè, a parte questo discorso nulla ragazze mh, allora come le, mh, mi devo fare appunto i baffetti, la, la sopracciglia e le basette ma eh, non ho avuto modo quindi mi sa che mi tocca arrangiarmi o con mia cugina oppure io da sola ma io da sola non so se ci riuscirò mai ci provo se no tento con mia cugina se me li può fare le le sopracciglia e i baffetti perché vedete che io qui ho una piccola macchiolina e che sono... vabbè sto usando eucerin sto usando <coughs> Sto usando il cerin, però eh, non lo vedo tanto propenso per le mie occhiaie, no occhiaie scusate, per i miei baffetti e quindi vabbè, non lo so, vediamo e niente, mh, quindi ragazze, quanti minuti siamo? 8 minuti? Ok ragazze, io adesso non so se dirvi dall'inizio alla fine, mettete un bel like e commentate, vabbè ve l'ho detto qua a metà del video. E iscrivetevi e attivate la campanellina seguitemi su Instagram un bacio ovviamente e come youtuber melana-boss 8 e, e su TikTok come melana beauty e make up ciao buona giornata ah, restate sintonizzate sintonizzati non lo so perché eh, a breve vi sarà un nuovo video eh, prodotti beauty top i genere della casa e appunto beauty geni della casa top ciao bacio